Ciao e benvenuti in un nuovo video Allora, oggi vi mostro questo box di Kiehl's This not a pizza box Skin Care to love che trovo che sia perfetta anche come idea regalo ed è in alternativa per il Natale o perché no, da regalare e regalarsi Allora, comprende vari prodotti che è proprio fatta scusate, eh, ma vi devo fare da vedere proprio fatta a box della pizza dove abbiamo Diverse linee, squalano, calendula, lavanda, argilla, avocado, ginseng grosso e squalano e cocco per vari usi. Ed è scritto qua, morning routine, midnight dextrose, hydra glove e body care. Quindi un set perfetto per tutte le tipologie di pelle e per tutti gli usi. E per tutti i momenti da giornata allora prezzo volete sapere credo allora questo mi è stato inviato però ho guardato online il prezzo è di 69 euro all'incirca ma ho visto adesso che su alcuni siti è scontato a 59 quindi se vi interessa lo tenete presente e vedrete che ci saranno anche delle offerte kiels è un marchio che mi piace tantissimo e quindi Andiamo ad aprirla e vediamo cosa contiene. Mi dispiace un po' distruggere questa confezione, ma non possiamo tenerlo così. Ok, uh, scusate, ma questa cosa non l'avevo vista. Sì, sono tutti diversi. Partiamo col primo, che è la morning routine. Dietro dice che cosa c'è, quindi non è uno... Non ci sono spoiler, ecco. E guardate la confezione. Okay. Stupenda, eh, se io spostassi la candela e gli appoggio qui, ok. Partiamo con il primo che è quello dedicato al Squalano Calendula ed è per la morning routine. Eccolo qua. I prodotti sono questi: ok. E abbiamo eccolo qua ultra facial cleanser eh, da 30 ml mi piace, mi piace molto, è un detergente ed è, che pulisce bene la pelle senza però lasciarla secca cercavo di capire, volevo vedere un attimo la confezione no? è proprio fatto così ecco, sono anche un po' stupida perché c'è scritto, la descrizione c'è quindi anche senza che ve lo dica io si capisce cosa dice questo dice che è detergente viso con pH delicato poi abbiamo il tonico viso limitivo, leggo e' Calendula Herbal Extra Toner, alcol free, ed è un 40 ml. Dopo la gestione il tonico ci va. Consiglio al tonico di applicarlo picchiettando con le dita e non con, un, con i cotoncini, perché comunque assorbono troppo prodotto e lo vanno a sprecare. Con le dita usiamo solo la quantità giusta. E poi, ultimo, crema viso effetto idratante 24 ore, ed è la Ultra Facial Cream, da 28 ml mi piace è idratante ma non è, eh, non è grassa quindi non so se eh, come si apre per farvi vedere aspettate mi piace anche il fatto che sia sigillata ma magari se si potesse aprire non mi piacerebbe eh, è bella sigillata ecco non vorrei usare i denti non sono così e comunque Mentre cerco di aprirla, vi dico che è bella, idratante, ma non è ricca, quindi non è unta e va bene anche per la pelle mista. E niente, non guardate. Sì, ho usato i denti. Eccola qua. Questa è la prova che è bella, bella sigillata. La crema è questa. Vedete? È fresca, idratante, ma non unge. Mi piace tantissimo. E adesso però io vorrei andare al secondo set, perché questo mi è piaciuto tanto. Cioè, belle queste confezioni. Le scatole le utilizzerò sicuramente, mi piace molto. E andiamo al secondo. Appoggio qui. E il secondo è il Midnight Detox. Tutto così. Ok. E dentro abbiamo... Okay. Okay, con lavanda e argilla crema viso notte rimpolpante ed infatti c'è la midnight recovery omega rick cloud cream la confezione è un 14 ml ne basta poco è super idratante e qui abbiamo lavanda e argilla ah intanto che c'è quella pillola c'è scritto mentre dormi i tuoi prodotti skincare lavorano per te scopri a risveglio una pelle radiosa rimpolpata dall'aspetto più giovane ecco qua ce l'ho fatta, la crema è questa azzurrina vedete com'è è ricca, è molto ricca con un bel profumo di lavanda bella ricca ma allo stesso discorso non è, è un tap ricca ma non unta, quindi la pelle la assorbe senza però andare a buttare fuori, anche per la pelle mista. Siero viso notte con effetto rigenerante e questo mi piace tanto. È il Mignite Recovery Concentrate, concentrato, ok? È questo, la confezione è un 15 ml, questo è un siero bello potente ma allo stesso tempo che assorbe immediatamente è una cosa particolarissima che amo il profumo di lavanda e vedete resta un pochino unto ok ma asciutto cioè non, è, non so come dirlo è perfetto per tutti i tipi di pelle no, aiuto non solamente per quella secca anche per la pelle in inverno per la pelle mista e va, va ad assorbire forse perché la ripara un po non lo so aiuto, questo che dovrò bere maschera viso purificante con argilla bianca la Rare Earth Deep Pore Cleansing Mask questa la adoro la adoro letteralmente è la 14 ml è una maschera per il viso come c'è scritto con le mani unte non la aprirò mai ma mi piace perché ha argilla adesso ve la apro comunque è argilla che eh, asciuga bene il viso ma non lo secca quindi si sente la differenza dal prima al dopo senza però andarla a seccare io a questo punto vado a prendere eccoci qua, una salviettina struccante, non è proprio il prodotto migliore ma queste ho per andare a togliere l'olio dalle mani in modo da poter aprire la maschera, che non so se è aperta dentro o è sigillata ma adesso lo scopriamo perché devo farvela vedere, l'avevo Trovata, poi me l'hanno inviata e poi l'ho anche comprata e questa qui quindi questo è un bel prodottino in travel size che però si possono fare più utilizzi solo nella zona T oppure per tutto il viso e poi decidere se vale o no per me vale e per il momento sono assai soddisfatta di questi prodotti poi abbiamo idra glow che forse andava prima della notte, però vabbè, che è avocado e ginseng rosso, la confezione è questa, e andiamo ad aprirla perché all'interno troviamo, ok, un attimo che si è spostato, ma lo recuperiamo, ecco, è fatto così, dice, regala un boost di luminosità al tuo sguardo e al tuo viso con la routine pro, confezioni fantastiche primo prodotto contorno occhi con avocado mi piace anche se non è quell'eccellenza che tutti dicono funziona bene, questo è un 14 ml funziona bene mm, sì, bello idratante ma non è quel, almeno a mio avviso ecco questo qui è un prodotto nutriente idratante per il contorno occhi non eh, forse perché ho bisogno di più ho bisogno di un prodotto che mi vada anche a bello nutriente ma subito anche a de togliere le borse quindi forse non è solo quello però funziona quello che dice lo fa andiamo avanti con il siero viso con acido dialuronico. e questa è una fialetta da 4 ml ma è super super concentrata, quindi in pochissimo prodotto e a voi ve ne bastano pochissime gocce. Cioè, proprio, magari una goccia vi servirebbe anche, però ecco, ve ne basta poca perché è super concentrata. Vedete, con una fate, con una goccia fate tutta la mano tranquillamente, con due o tre gocce fate tutto il viso. E questo è proprio acido ialuronico, un booster. E a me piace tanto. Cercavo di vedere se c'è qualcosa in più, ma no. Ecco, io questo qua lo utilizzo nella mezza stagione oppure quando mi serve, faccio una maschera, ma non di quelle purificanti, poi voglio un'idratazione in più, senza però appesantire. Andiamo a proposito di maschera: maschera riso nutriente idratante con avocado, a proposito di maschere ecco, questa sinceramente non l'ho provata probabilmente perché non è adatta al mio tipo di pelle è una maschera nutriente Mi piace? è solida? ok, la proverò magari in inverno 10 grammi in inverno potrebbe andare che non ho provato ma perché no, proviamola anche perché in inverno è il periodo in cui la pelle è un pochino ne risente. Non tanto per il fatto di essere secca, ma per il fatto di ehm, essere disidratata, irritata dal, dal freddo, dal vento, quindi un qualcosa più concentrato ci sta. Siamo già arrivati alla fine, ero abituato con i video che parlavo, body care, perché trattiamo anche il corpo, questa qui, ok, e dentro troviamo un momento che si sono un attimo dispersi eccoci qua questi per ogni zona una coppola speciale prenditi cura della tua pelle con formule specifiche per capelli corpo e mani ok allora abbiamo shampoo delicato per lavaggi frequenti amino acid shampoo con olio di cocco puro 65 ml solido ok allora, di questo io mi ricordo di avere provato qualcosa. Potrebbe essere? Sì, sì, sì, sì. Il profumo sa di cocco. Allora, secondo me ho provato il balsamo. Che qui non c'è. Perfetto. Il balsamo mi piace molto. Lo shampoo non lo so, ma lo proveremo. Assolutamente. Poi, creme idratante per il corpo. Questa l'ho provata. Mi piace. 30 ml. è questa qui. Questa è super ricca ma assorbe velocemente quindi dopo potete tranquillamente rivestirvi alla veloce esatto vedete il fatto che è proprio ricca si sì. è ricca è ricca super idratante ma ad assorbimento rapido perché in inverno vogliamo una coccola comunque bella ricca bella idratante anche un po' da massaggiare però per poi puoi rivestirci perché inizia per freddo no <ride> e quindi questa è una buona idea mentre questa la conosco, crema ricca per mani secche e screpolate che è la Ultimate Strength Hand Sieve 30 ml questa la conosco, mi piace soprattutto alla sera perché è bella ricca, quindi bella idratante e poi dopo da applicare, ad esempio prima di andare a letto questa è una super crema mani perché va a riparare c'è scritto mani secche e screpolate però non lascia strato, non lascia unto, e il profumo, che profumo ha, mi ricorda, mi ricorda un po' le, la, la lavanda, che però non ha, e vedete, cioè, è già asciutta, però le lascia morbidissime, quindi se sono anche un pochino screpolate, non proprio quelle con i tagli, però un pochino screpolate dal freddo, Oppure anche per i lavori domestici, queste fantastiche. E niente, questo era tutto il set della Tisnota Pizza Box di Kiev. Che trovo che sia perfetta anche come idea regalo, soprattutto per chi ama la skincare eh, perché abbiamo davvero tantissimi prodotti. Oppure per conoscere il brand con prodotti in travel size, ma comunque in un formato facile da poter utilizzare. A questo punto, fatemi sapere voi se proverete questi prodotti se vi sono piaciuti, se comunque vi ho incuriosito e vi ho fatto conoscere qualche prodotto nuovo ed è qualcosa che vi può interessare e io come sempre per vi stata utile e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!